Ciao a tutti e benvenuti vi presento speech tester un programma creato per fare in modo di aiutare coloro che hanno difficoltà nella scrittura sia per gli alunni per gli studenti e sia per persone che momentaneamente non hanno la possibilità di scrivere utilizzando la tastiera oppure semplicemente per essere agevolati nello svolgimento del nostro lavoro, delle nostre attività e procedere semplicemente dettando, parlando e avere la possibilità quindi di avere scritto un testo tramite questa applicazione online. Non è necessario installare nulla, abbiamo un piccolo menu sulla destra Vedete basterà dire punto e vedremo visualizzato il punto su quest'area bianca, virgola ci sarà la virgola, due punti per ottenere due punti, punto e virgola per il punto e virgola, dire punto esclamativo e averlo riportato su questo foglio, pronunciare punto interrogativo e quindi anche questo sarà visualizzato. E dire nuovo paragrafo per aggiungere un nuovo paragrafo ovvero una nuova sezione nel nostro documento basterà cliccare sul sul sull'icona microfono per fare partire la registrazione o meglio la dettatura e cliccare nuovamente sempre sulla stessa icona per fermarla se ci accorgiamo di essere incappati in qualche errore possiamo cliccare sulla freccia a sinistra e tornare indietro o ritornare alla posizione in cui eravamo con la freccia a destra è possibile inoltre copiare tutto il testo cliccando sull'icona con i due foglietti e infine inviare a qualcuno il testo con la freccia direzionata in orizzontale Verso destra in alto invece troviamo delle opzioni ossia il carattere bold grassetto che possiamo selezionare all'inizio in modo che tutto il testo sarà in grassetto abbiamo il corsivo e infine la possibilità dell'underline cioè di avere sottolineata qualche parola in modo che risulti poi evidenziata All'interno del documento che stiamo per stilare. Possiamo anche stampare quello che è stato poi scritto. Possiamo scaricarlo, il download, la freccia in giù nel nostro PC e possiamo cancellare, grazie alla prima icona nell'estrema sinistra, cancellare tutta la pagina, tutto quello che abbiamo scritto. Interessante la possibilità di poter cambiare lingua. In questo caso abbiamo già selezionato italiano, ma potremmo avere anche l'opzione per l'inglese e altre lingue, tedesco, eccetera. Eccetera, vedete spagnolo, la possibilità proprio scorrendo di selezionare una lingua anche straniera. Possiamo cliccando su, su questi bordi che formano un quadratino possiamo ottenere la visualizzazione a schermo intero possiamo eliminare questo menu cliccando qui o lasciarlo aperto o chiuderlo anche da qui dalla x e infine abbiamo anche una piccola rosa di opzioni sulla rotellina sull'ingranaggio come il, sal il salvataggio automatico nel nella cache del browser la possibilità di avere l'iniziale la prima lettera il capolettera maiuscolo oppure no, basterà semplicemente spostare il pulsante. La possibilità di avere i nomi propri con l'iniziale maiuscola o ogni lettera tutto maiuscolo, il conteggio delle parole, un tema scuro, che vedete l'applicazione immediata. E possiamo anche cambiare il tipo di font. E addirittura anche la grandezza del testo. Vedete, abbiamo Arial, Arial Black, Calibre, eccetera. Tutta anche una serie di opzioni di font abbastanza interessante. Lasciamo il Times New Roman e chiudiamo. A questo punto siamo pronti per iniziare la dettatura. Partiamo con l'esperimento. Clicchiamo sul, sull'icona che dicevamo all'inizio a forma di microfono. Ciao. Virgola. Per lo spazio premiamo spazio. Ora non lo dirò, era solo a scopo dimostrativo. Come vedete la velocità anche è anche abbastanza importante. Vedete? Posso andare a capo oppure dire nuovo paragrafo. Nuovo paragrafo, come vedete è sceso il cursore, cancelliamo, vi ringrazio per avermi seguito, cancelliamo, Questo è tutto. Punto. Nuovo paragrafo. Nuovo paragrafo. Torniamo un attimo alle impostazioni. togliamo il maiuscolo per tutte le lettere grazie ancora virgola per avermi seguito punto buon lavoro ciao a tutti abbiamo finito ed ecco qui vedete ricliccando sul microfono la dettatura è stata terminata intanto andavo selezionando avete visto il il carattere in grassetto corsivo e sottolineato a questo punto potremmo anche copiare vedete copio, copia tutto il testo e riportarlo su un documento o semplicemente scaricarlo cliccando sulla freccia verso il basso che si trova in alto a sinistra e guardate la cosa interessante che potremmo già avere direttamente un file in formato doc o in formato testo da poter scaricare sul nostro pc ma ripeto l'applicazione è anche possibile utilizzarla addirittura da un dispositivo mobile per questo tutorial è tutto auguro a ognuno di voi l'uso migliore possibile di questa interessante web application applicazione online sperando che sia utile nel vostro lavoro e come sempre se vi è piaciuto il video mettete un like